Ciao a tutti, questo è Web Marketing e Psicologia. Io sono Andrea Saletti e oggi parliamo di parole perfette. E lo facciamo con quello che ritengo il più grande esperto di intelligenza linguistica che abbiamo qua in Italia. Ci aggiungo anche all'estero, mettiamolo così, che è Paolo Borzacchiello. Ma... Ciao Paolo. Va bene, ciao a tutti, buongiorno a tutti, ciao, ciao Andrea, eh, ciao a tutti. È un onore averti qua, perché sai, ti stimo professionalmente tantissimo. E ti dico, è difficile riassumere in breve chi sei professionalmente. Sei un arcobaleno di risorse, diciamo così, no? Sì, Tanto... è abbastanza. Imprenditore, formatore, scrittore di libri. Tra l'altro ti, ti faccio vedere che so di cosa, sto, di cosa stiamo parlando. Okay, bene. ok, stai leggendo bene. Buona lettura. <ride> E, tra l'altro consiglio anche il tuo ultimo libro, che è il Supersenso, che vedete adesso in sovraimpressione, che è l'ennesimo gioiello editoriale, perché sia dal punto di vista formativo, ma anche di intrattenimento, e, però se ti devo dire la verità soprattutto, io per definirti direi che sei un innamorato delle parole, sei d'accordo con me? Allora... Sì, è la definizione secondo me più bella eh, sui biglietti da visita magari a volte non si può mettere questa cosa però se dovessi riassumere tutto è proprio innamorato delle parole eh, fin da piccolo perché penso che le parole abbiano penso, prima pensavo, ora so che le parole hanno un potere magico e che sono le parole poi a renderci tali quali siamo a creare la realtà che viviamo a comunicarci in modo efficace a venderci anche meglio, visto che comunque c'è sempre questa linea tra il presentarsi, il vendersi, eccetera. E sono le parole che fanno la differenza. Qualsiasi cosa che noi pensiamo, facciamo, eccetera, passa sempre attraverso il linguaggio. Quindi è sicuramente vale la pena conoscerlo bene. Io ritengo che tu sia um, l'esempio puro di come sì. a secondare una passione. Insieme sembra chiaramente alla disciplina costante che non deve mancare e sì. può, può portare all'eccellenza. Ti dico, io quando ti ho seguito in parecchie situazioni, un po' l'entusiasmo che io vedo anche quando parli proprio dell'argomento di cui sei competente, io mi ci, mi ci sì. rivedo in modo, tra l'altro abbiamo eh, una disciplina che è una questione comune che è il neuromarketing, no? sono strettamente sì. legati penso, no? anche il discorso parole. neuromarketing, sì. possono lavorare insieme sì. secondo te, in che modo? Allora, io eh, ricambio tutte le cose belle che tu hai detto di me, io le penso di te fra l'altro perché, così lo dico anche per chi ci sta ascoltando, io ho conosciuto Andrea attraverso la lettura dei suoi libri di cui sono follemente innamorato e perché quando ho approcciato il neuromarketing nei, nelle tue parole ho visto come eh, il lavoro che noi facciamo sia di fatto fortemente collegato e fortemente collegabile perché entrambi andiamo a studiare quelli che sono gli effetti che non sono eh, consci, coscienti, percepiti eh, delle reazioni comportamentali che hanno le persone, nel, nel tuo caso su moltissime variabili, ehm, io ero rimasto impressionato alla prima lettura di come l'occhio vada sulle pagine senza saperlo, ok? E di come le persone possono essere quindi eh, improntate dal linguaggio sempre senza saperlo e l'unione tra eh, le variabili che studi tu e le variabili linguistiche possono dare alla persona che padroneggia entrambi gli strumenti secondo me davvero la chiave di volta per arrivare eh, al cuore di qualsiasi persona e per comunicare le proprie idee il proprio brand i propri servizi in maniera straordinaria quindi penso che sia la disciplina fra tutte quelle che riguardano in qualche modo il mondo consulenziale, che meglio si sposa eh, con quello che, fa, che faccio io. Quando unisci le tue competenze con le mie, secondo me, eh, davvero si possono fare miracoli e addirittura predire il futuro, che è una delle cose che oggigiorno, secondo me, attira molto le persone, cioè la capacità del so esattamente cosa può succedere facendo questa cosa. Tu te ne occupi in un modo, io mi occupo di eh, linguaggio e quindi come le parole influenzano in modo predeterminabile le reazioni emotive, comportamentali e ormonali delle, delle persone, quindi è di sicuro il lavoro che più di qualsiasi altro si sposa con il mio. Sì, ti ringrazio comunque io. Ehm... Effettivamente ho trovato un complemento, ti dico la verità, a quello che avevo individuato io in tutti questi anni nelle prove, sai, io lavorando direttamente con uh, il modificare l'aspetto visivo delle cose, eh, poi indirettamente c'entrava anche come le parole venivano mostrate. Leggere i tuoi libri mi ha assolutamente aperto un mondo da, un, da questo punto di vista, perché si, si incastra perfettamente con i concetti che comunque avevo appreso anche empiricamente in questi anni. Assolutamente, assolutamente. Specialmente ti dico la verità, io, eh, tra tutti i libri, al di là del fatto che ho una grossa passione per quello che hai scritto, eh, il codice segreto del linguaggio mi ha, mi ha, mi ha aperto eh. parecchi, parecchie informazioni, mi ha dato parecchi spunti, diciamo, da applicare. Quello è Ma, molto molto tecnico e molto utile, secondo me, l'ho scritto per quello poi alla fine. E mi ricollego a questa cosa perché eh, mi piace l'idea che tu parli, eh, ti riferisca al concetto di parola, no? perché in realtà eh, questo concetto è preso da numerose discipline, no? eh, Cioè, magari chi dice io faccio copywriting e in realtà sta utilizzando le parole c'è chi si occupa di programmazione neurolinguistica, no? eh, che comprende in larga parte anche l'utilizzo delle parole, eh, c'è chi si occupa di neuromarketing e dice ok, anch'io <ride> utilizzo le parole. Ha senso parlare di discipline quando ci riferiamo alla parola secondo te? Come, come, cosa, cosa mi puoi dire da questo punto di vista? Allora... Considera che l'intelligenza linguistica, che è la cosa che poi mi occupo io, possiamo chiamarlo come cioè, la grande madre, eh, il cappello sotto il quale sono varie discipline che eh, diciamo, utilizzano i principi di intelligenza linguistica in modalità differenti. Tu hai citato una serie di eh, approcci eh, al mondo della comunicazione, delle inter interazioni, ti aggiungo persino il, il campo dell'intelligenza emotiva di fatto, no. io lavoro a stretto contatto con alcuni personaggi importanti del mondo dell'intelligenza emotiva, passa tutto anche in quel caso attraverso il linguaggio. Quindi la macroarea è l'intelligenza linguistica che consiste nel sapere che tipo di effetto fanno le parole sul cervello umano. Da un punto di vista, questo voglio sottolinearlo, rigorosamente scientifico, perché ci sono poi 10 miliardi di teorie più o meno campate per aria, io parlo di come le parole influenzano in modo prevedibile il cervello. E questa cosa può essere poi utilizzata nel copywriting, nel, nello speech writing, ovviamente di questo periodo secondo me non ne hanno fatto un grande uso i vari comunicatori che hanno parlato con noi, nell'intelligenza emotiva, nel neuromarketing, nello storytelling tradizionale, quindi la macroarea dove sono messo io di fatto può essere poi declinata in eh, mille contesti differenti. Sì, io proprio a riguardo del, dell'utilizzo delle parole ho poi adesso la, la parte più pratica da, da, da chiederti, no? certo, ti, la, ti, ti anticipo che è, è non, è, è, sono assolutamente sincera in tutto questo, chi mi conosce sa benissimo che non, non faccio complimenti senza che ci sia veramente un pensiero profondo dietro e ti dico sei uno di, degli unici professionisti che... Eh, immancabilmente quando io mi ritrovo a guardare i social uh, nel, uh, quotidianamente mi, mi, mi blocco a leggere cosa stanno scrivendo, ma soprattutto per, per chiaramente la, la qualità de, di quello che stai spiegando, del messaggio no? eh, ma uh, anche perché eh, mi accorgo che automaticamente voglio sapere come va a finire quel post, indipendentemente dalla lunghezza cioè Paolo lunghezza. esatto. Allora, esatto. è in grado di attirare la mia attenzione, cosa non banale anche con post lunghissimi <ride> esatto, esatto, esatto e ehm, ci troviamo in un periodo storico allucinante da questo punto di vista siamo bombardati di informazioni, notifiche sul telefono, streaming con pubblicità ognuno vuole, urla per avere eh, la parola e avere la tua attenzione e magari hai il messaggio più importante di tutti da dire lo dici e eh accorgi che nessuno l'ha letto, ok? ma esatto. che, che esiste in realtà da questo punto di vista una qualche strategia che tu utilizzi per fare in modo di innescare l'attenzione dei, dei tuoi utenti della lettura sui social? Sì, allora anche in questo caso ti dico, eh, anzitutto sottolineando il tema che tu hai adesso eh, posto all'attenzione che è di straordinaria importanza, le buone idee sono dei miei mantra, le buone idee da sole non vanno tanto lontano, e non è sufficiente avere le migliori intenzioni o eh, il gran prodotto o la grande storia se poi non hai la tecnica per raccontarla perché ci sono in giro 10 miliardi di approcci di varie cose l'unica cosa che funziona è il modo in cui il cervello funziona quindi eh, la maggioranza delle cose che io ho imparato non le ho imparate studiando libri di linguistica per esempio Le ho imparato studiando libri di neuroscienze eh, libri di biologia libri sui neurotrasmettitori quindi tutti i software che io mi sono elaborato, gli algoritmi che poi sono quelli del libro, si basano sempre rigorosamente su sequenze linguistiche molto precise che possono essere variate in mille modi diversi. Tu puoi scrivere lo stesso post parlando della stessa cosa in, non è un eufemismo, 10.000 modi diversi continuando no. a variare gli elementi, ma sempre rispettando delle regole, delle sequenze, che hanno a che fare poi con i tre cervelli, che sono il cervello rettile, il cervello limbico e la neocorteccia. In ogni cervello io ho eh, elaborato sulla base di eh, vent'anni di anche test, perché eh, non sono nato con i tre cervelli in test, cioè sì, i tre cervelli sì, ma le regole linguistiche attraverso un sacco di esperienze e di esperimenti ho codificato tutte le cose che vanno bene da scrivere all'inizio per esempio di un post o di un blog o di un sito internet, tutte le cose che vanno bene eh, al centro della narrazione e lì poi può essere davvero anche molto lunga, e tutte le cose che vanno bene alla fine. Quello che tu vedi è di fatto il risultato di sequenze che sono programmabili. Può essere un post di 4 righe, può essere un post di 400 righe, ma la sequenza sarà sempre comunque rispettata. E l'effetto che ha è quello dell'ingaggio immediato, perché nonostante eh, io tenda poi, se posso, essere abbastanza asciutto, visti i tempi come tu stavi sottolineando, al tempo stesso mi, mi capita di, di, di scrivere post davvero chilometrici, che comunque hanno un riscontro e una resa eh, altrettanto alta di quanto possa avere il post piccolo perché cambia la, la lunghezza ma la sequenza e le ritmiche sono sempre le stesse quindi è una tecnica scientificamente verificata quindi ha poco a che fare con i gusti e con le opinioni quando un eh, interlocutore legge un post serve serotonina all'inizio per potersi fidare di te serve ossitocina come tu sai benissimo per poter creare un interesse empatico con quello che sta leggendo e serve dopamina per dire ok fammi andare avanti a leggere, fammi cliccare su questo bottone. Queste cose possono essere progettate, tu lo fai in un modo, io lo faccio con le parole. Molto molto molto interessante, riesci a farmi un, un esempio pratico, anche molto banale di questa cosa? Sì, allora, ehm, preferisci su suo quale argomento, non so, un post, un articolo, un, un messaggio pubblicitario? Ah, dimmi proviamo, più quale... Proviamo... Facciamo, lo decliniamo su tre situazioni diverse, ti va, magari facciamo okay. prima un post social, poi un, okay. un articolo di blog, quindi molto lungo, come lo imposteresti, okay. e un, una descrizione breve di una scheda prodotti e-commerce, che è il mio campo. Ok, allora, partiamo da, dall'ultimo, semplicemente perché la mia memoria, poi a breve termine, potrebbe, <ride> vista l'età e visti i periodi, quindi parto dall'ultimo, che è quello breve, così... Allora... Ci sono tantissimi eh, modi di poter organizzare un qualcosa di molto ristretto. Io, ehm, evidentemente, sto pensando, il, elaborando, uno potrebbe essere eh, una sequenza così orchestrata. Quello che viene chiamato il I Want You, poi do qualche informazione al riguardo, poi lo What's Need For Me e alla fine Dati e Call to Action, una sequenza molto semplice. I Want You di fatto è il chiamare espressamente, esplicitamente in causa l'unico interlocutore di cui vuoi l'attenzione, quindi quando il post comincia con problemi di peso, eh, ti occupi di insegnamento, se sei mamma lo sai, tutte queste cose qua si chiamano I want you, cioè ti sto dicendo voglio parlare con te, poi ti metto lo what's need for me, che in marketing è che cosa di buono io guadagno, cioè usare un linguaggio, spesso lo uso in seconda persona, okay, con dei frame di utilità si chiamano, cioè ti permette di ti può aiutare, a eh, ti può essere utile per, frame di utilità, quindi ti chiamo in causa, frame di utilità, dati tecnici che soddisfano la neocorteccia, quindi per esempio, visto che ti occupi di neuromarketing, puoi da questo momento applicare il linguaggio per ottenere risultati ancora più straordinari, attraverso gli algoritmi linguistici di Paolo okay, impara a scrivere il post perfetto, clicca qui e compra il libro, così. Questo funziona e perché soddisfa questi criteri, queste regole. Sui blog il principio è esattamente lo stesso, semplicemente che variano chiaramente le quantità di testo. Quindi in un blog, ad esempio, parlando di un post un po' più lungo, suggerirei per esempio di partire con quella che definisco la connessione situazionale. Esempio. Il momento storico che stiamo vivendo in questi giorni è davvero molto impegnativo perché ci chiama a confrontarci con una serie di situazioni che non, non avevamo previsto. Cioè ah. Questa è una frase, io adesso vado un po' braccio, quindi magari qualche sì, sì, parola. Sì, nella. Sì. E questo per esempio è un incipit molto importante, perché ogni cosa che io dico o che scrivo in questo caso, corrisponde perfettamente alla matrice interna che il cervello ha eh, di chi mi sta ascoltando un momento storico molto impegnativo, siamo chiamati a affrontare una serie di situazioni importanti, io mi sento ingaggiato perché tu stai dicendo esattamente quello che corrisponde al mio pensiero, ti stai unendo, questo cito un eh, esperto di vendita, si chiama Oren Klaff, ti stai unendo alla mia conversazione mentale e questo mi catalizza. Dopodiché per esempio eh, nei post un po' più lunghi io suggerisco sempre di usare dei pattern di storytelling, per esempio eh, non so, il viaggio degli eroe dove c'è la chiamata dell'eroe, eh, le sfide, la narrazione di sfide che la persona deve affrontare, i problemi che deve affrontare e che grazie poi a una serie di strumenti e di risorse, poi l'eroe risolve. È un pattern. Oppure nei post ti potrei anche dire, eh, non so, mh, le sparklines, un modello di storytelling molto fico che nel cervello limbico piace un sacco. cioè la continua differenza tra eh, il mondo così come dovrebbe essere e il mondo com'è. Mm. Per esempio. Eh, sarebbe bello poter uscire adesso a prenderci una boccata di aria fresca, purtroppo abbiamo una serie di limitazioni. Nel mondo perfetto noi potremmo adesso andare a fare una serie di cose e invece siamo in casa e dobbiamo fare i conti con quello che la situazione ci offre. Certo. La libertà che a tutti quanti noi interessa in questo momento è un po' di meno e questo continuo su e giù provoca dal punto di vista ormonale un continuo alternarsi tra ormoni dello stress e ormoni del benessere, che poi è la materia tua. Questa alternanza costante fa venire voglia di averne di più, quindi poi mi finisco il post, quello un po, un, un po' più lungo per esempio con spiegazioni tecniche, spiegazioni scientifiche, con eh, dati e numeri, il finale deve essere sempre tecnico, numeri, eh, argomenti ragionevoli, l'elenco puntato delle cose da fare, quindi ti faccio un esempio chiaramente riassuntivo eh, di un post, eh, di un blog che potrebbe essere eh, il momento storico attuale davvero molto importante, molto impegnativo, ognuno di noi è chiamato a ehm, fare i conti con le proprie risorse, con le proprie capacità e ognuno di noi è chiamato ad affrontare sfide davvero importanti, prima parte. Mi piacerebbe potervi dire che la situazione è migliore da, ma la verità è che non so quando questo capiterà, mi piacerebbe poter uscire a passeggiare liberamente come facevo la, la settimana scorsa, eh, ma non posso farlo, andare in giro con gli amici o andare fuori a cena e invece non lo posso fare. L'unica cosa che posso fare è decidere come investire questo tempo. Ecco quindi per te dieci consigli utili che puoi applicare da questo momento in poi per in, gestire meglio questi giorni di quarantena. Primo, leggi i libri di Andrea Saletti. Secondo, leggi tutti i libri di Paolo Borzacchiello. Terzo, riguardati questa intervista 5.000 volte. Senti come, a me vengono poi, abbraccio queste cose perché ho tutti gli schemi nella, nella testa, però senti come fila liscio. Questo filare liscio è perché soddisfa il modo in cui il cervello funziona, che è esattamente quello che poi tu fai da un'altra parte. Quindi abbiamo avuto due esempi eh, di post un po' più lungo o di super mega mh, eh, testo veloce per vendere. E ce n'era anche un altro, mi pare, Sì. può darci? Eh, tre. Io so, il, forse abbiamo lasciato indietro il, um, il, la scheda prodotto allora, e-commerce forse, se c'è un qualche allora, modo da guidare. Perché per il sulle schede prodotto. <ride> Sì, allora, poi eh, magari, anzi, eh, allora quello breve era I want you, eh, cornice di utilità eh, poi con i dati del call to action, questo era connessione situazionale, storytelling e elenco puntato, eh, un altro modello potrebbe essere, questo va molto bene per le schede tecniche per esempio, potrebbe essere sto recuperando, ok, la dichiarazione per esempio di una vision aziendale, quindi mm -hmm. esordire con eh, vogliamo connettere le persone, sogniamo un mondo in cui sono tutti felici, eh, la mia vision è la conoscenza rende liberi, cioè qualche dichiarazione che dica che cosa vuole l'azienda, che cosa vuole colui che vende, la dichiarazione di intendi certo. poi a seguire per esempio nelle schede prodotto vanno molto bene, negli e-commerce vanno molto bene eh, i valori richiamare i valori universali come la fiducia per esempio, la sicurezza, la tranquillità affidarti a noi significa avere la sicurezza di Okay. Per noi è fondamentale la trasparenza con il cliente, valori universali. Il finale è sempre quello: il finale è sempre eh, descrizione tecnica del prodotto, eh, ingredienti, numeri, percentuali, dati statistici. Per esempio, il 34% dei nostri clienti è molto soddisfatto o è al contrario. Tutto quello che riguarda numeri, statistiche, eccetera, sempre nel finale. In mezzo la storia e all'inizio l'ingaggio. All Io una delle cose che per riassumere anche in modo poetico, dico sempre ai miei clienti quando mi chiedono di scrivere per loro, si ricorderanno delle prime cose che dici all'inizio, si ricorderanno di come li fai stare nel mezzo e si ricorderanno di quello che dici alla fine. Quindi molto brevi all'inizio, poche frasi fatte bene, grande storia al centro, in modo che siano emozionati, poche frasi, poco contenuto alla fine. Si ricordano di quello che dici, di come li fai stare… E di quello che dici. Interessantissimo. Una eh, e tra l'altro sì. generosissimo, lo stavo dicendo, no? non ti sei assolutamente sì, risparmiato, ti, ti ringrazio. Sai, molto sai molto qual è unico. Andrea, sai qual è la questione? È che la mia visione è la conoscenza rende liberi, quindi io quando mi chiedono, <ride> poi ma di eh, questi eh, tempi vabbè, va bene, eh, va bene, Dare. A parte proprio anche della passione, in questa cosa mi ritrovo anch'io. No? Quando sì, si è sì, molto sì, appassionati sì. di qualcosa, si, si, si vuole donare. Molto spesso quello che si sa. Eh, io, io sarei un'altra ora, lo cioè, sai, ma comunque possiamo eh. sempre farlo davanti appena, appena si potrà, eh, davanti a un caffè. Appena o si o potrà, in <ride> Non c'è problema. Eh, e, mh, io ti consiglio di innanzitutto di dire a chi ci sta ascoltando dove possiamo trovarli. Così se vogliono sapere qualcosa ancora di più di te, se no lo sanno già chiaramente, okay. eh, sanno dove, co come muoversi. Ok, allora, non, non dirò esattamente dove possono trovarmi perché magari quelli a questo antipatico <ride> <ride> poi <ride> mi vengono a prendere. Allora, guarda, sui social per esempio io scrivo molto su Linkedin, i post quelli un po' più, diciamo così, business oriented, ho un canale Instagram su cui pubblico tutti i giorni frasi, storie, eccetera, e di recente faccio questo visto che mi hai offerto l'occasione ho aperto un canale youtube totalmente free eh, senza nessun tipo di eh, registrazioni, link mail, di cui hai parlato anche sulla tua pagina, che contiene dei video che ho progettato in questi giorni e realizzato in condizioni un po' anche di, se vuoi, di stress, per aiutare le persone a usare le parole in questo momento storico così importante e basta andare su youtube eh, hce.international non troveranno mail, forme, nulla, si guardano i video. Ehm, in cambio di questo, io chiedo sempre di divulgare perché in questo momento storico, e purtroppo l'abbiamo visto eh, in questi giorni, le parole fanno una differenza radicale. E mai come ora è importante comunicarsi, sia per il momento presente, sia per eh, prepararsi per tutto quello che succede poi dopo, quando questa cosa finisce. Questo è. Comunque, su Instagram diciamo che sono quello, è quello più smart, perché rispondo sempre io, quindi eh, è quello un po' più facile da utilizzare. Dai, benissimo, è stato un mega piacere, spero di sentirvi presto, e un mega buccalotto per tutto. Quando vuoi, anche a te e a tutti voi, buona vita e usate le parole giuste nel giusto ordine che è il segreto della vita felice. Date buona a serata a tutti. Ciao, <ride> ciao, ciao ciao, a tutti, ciao ciao ciao ciao.